Siamo qui con Gianni Devani, coordinatore del centro per le vittime di Casalecchio. Dal 2005, l'anno dell'inaugurazione, ad oggi, cosa ha fatto il centro e eh, cosa sta facendo adesso con i suoi sportelli? Allora il centro è nato nel 2005 quando non esistevano altri esempi a livello nazionale di centri per le vittime e è un progetto nato dall'Associazione Vittime del Salvemini che ha voluto in questo progetto eh, recuperare tutta l'esperienza fatta nella, eh, per tutto quello che era stata la gestione delle varie emergenze nella strage del, dell'istituto e eh, essendo un servizio che non aveva punti di riferimento diciamo che è nato, ha seguito un po' quelle che erano le richieste del territorio e quindi nel corso degli anni si è molto sviluppata la parte dell'intervento più sulle vittime di carattere sociale che, di caratt che vittime di reato. Adesso con questo bando del Ministero in cui siamo rientrati, questa collaborazione con la Regione ci porta a modificare sensibilmente l'ambito della nostra attività senza rinunciare comunque a tutto il resto, noi siamo chiamati ad implementare particolarmente i servizi e l'assistenza proprio alle vittime di reato. Per fare questo abbiamo intanto aperto sportelli in tutti i comuni dell'Unione, sportelli che si sono affiancati a quello di Casalecchio. Abbiamo Rafforzato i rapporti sia con ogni singolo comune, con, con ognuno dei cinque comuni dell'Unione, con i servizi sociali e soprattutto, cosa nuova, abbiamo stretto una collaborazione con le forze dell'ordine, sia i carabinieri che le polizie locali. Perché questo eh, bando a cui abbiamo aderito ci porta ad occuparci soprattutto e prevalentemente di vittime eh, di reato. E quindi per esempio le persone che andranno a fare denuncia, ai carabinieri o alla polizia locale, dopo verranno informati che possono rivolgersi al centro per avere assistenza, per avere aiuto cosa fa in più il centro rispetto alle forze dell'ordine, che ovviamente rimangono quelle preposte a raccogliere le denunce, a intervenire in caso di emergenza. Il nostro compito è quello di ascoltare e accogliere persone che hanno subito dei reati e eh, insieme a loro eh, vedere quale può essere il percorso più idoneo per affrontare la situazione in cui si sono venuti a creare. Quindi, colloquio, ehm, accoglienza e poi naturalmente eh, consulenza dal punto di vista legale, assistenza psicologica, assistenza eh, finanziaria che non vuol dire solo dare dei contributi ma affiancare eh, queste persone questi nuclei familiari a gestire anche dal punto di vista economico situazioni di particolare eh, difficoltà quindi eh, rientri da debiti, concordare con i creditori percorsi di rientro, quindi una serie di servizi a 360 gradi che facciano sentire tutelata la persona che ha subito qualunque tipo, eh, qualunque tipo di reato perché la prima cosa che ci viene richiesta è appunto il generalismo del nostro intervento quindi noi non possiamo limitarci ad accogliere vittime di un determinato reato o un altro chiunque ritenga di aver subito eh, un reato deve essere accolto e aiutato dal centro Grazie mille.